Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questa settimana vi propongo un colore nuovo un colore nuovo per quanto riguarda le tigri di Roma per la crew ma anche per voi se volete metterlo nella vostra crew vi lascerò il, il codice per poterlo mettere nella vostra crew allora questo colore è un giallo un giallo molto particolare un giallo tossico diciamo chiamiamolo così perché è un incrocio tra un verde lime e un giallo ma è molto molto molto acceso, è un giallo fluo, un giallo fluorescente è veramente bello questo è il colore ragazzi è un colore abbastanza comune viene usato spesso però ci sono varie tonalità di questo di questo colore ognuno magari ha la sua tonalità diversa io ho questa tonalità questa tonalità rimarrà nelle tigli di roma per tutta la settimana quindi eh, i membri della crew potranno usufruirne tutta la settimana invece chi non è membro della crew vada nelle sue impostazioni della crew e, e cambi questo colore questo colore è molto molto bello ragazzi perché potete eh, diciamo, metterli anche un perlescente sotto insomma ci sono parecchie varianti no? di questo colore nel senso che, comunque ok, mettete il colore e poi mettete un perlescente e gli date una tonalità leggermente diversa da quello che, che è il colore originale quindi ragazzi, io, come vedete detto, vi faccio vedere, vi faccio vedere un po' il tutto diciamo il, il Fumo Crew, il Neon tutte queste cose insomma il fumo il colore del neon come come rimangono come sono insomma e, e nulla quindi andiamo a vedere mettiamo un po' tutto e devo dire che nei colori dei cerchi ragazzi un colore che specchia abbastanza questo colore magari volete fare una macchina diciamo monocolore insomma no? del colore solo avete anche i cerchi più o meno di questo colore che sono i cerchi del color canarino insomma giallo canarino che si avvicina molto a questo colore è leggermente più tenue il giallo canarino però diciamo che eh, riprende molto il colore come vedete nei cerchi è abbastanza simile un po più spento però tutto sommato non è male poi questo colore ha la particolarità di essere, come ho detto, fluo, quindi eh, a seconda della tonalità di luce che abbiamo in game, nel senso se c'è il sole, se c'è l'ombra, se c'è la notte, ha, ha varianti diverse, insomma, questi, ha, questi sono i particolari di questo colore, come dire, è camaleontico ragazzi, come vedete qui abbiamo il sole, cambia una tonalità, è leggermente più acceso, tutto il resto detto questo ragazzi eh, nel video vi ho lasciato il il codice per poterlo mettere nella vostra crew vedrò di cercare altri colori diciamo abbastanza originali da poter mettere nelle vostre crew in maniera tale da poter realizzare auto uniche eh, per colore insomma no? magari avete un garage potete farlo tutto colorato di colori diversi sappiate che ogni settimana potrete trovare sul canale un colore diverso ragazzi detto questo ragazzi vi lascio al resto del video un saluto da maxi per questo video è tutto al prossimo video